Ciao ragazzi, eccoci di nuovo insieme, oggi vado a far vedere come si cabla un circuito elettrico di un basso in questo caso classico schema Fender Jets però per chi ad esempio ha un precisimo basta togliere uno di questi e, e il procedimento è identico e un pochino più complessi sono i bassi con elettronica attiva eccetera eccetera allora, questo diciamo, è, racchiude un po' lo standard del bassista comune, cioè se facciamo eh, una media di quanti eh, bassisti ci sono, di quanti hanno un Fender jazz, un Fender Precision rispetto ad altre marche, vincano, vinciamo. <ride> Quindi faccio questo tutorial in base anche a questo dato qui. Eh, Precision è un po' più semplice perché c'ha ovviamente eh, meno cavi, meno un potenziometro, meno eccetera però vi faccio vedere com'è il funzionamento e come farlo in modo corretto allora, cosa serve? il mio fedelissimo eh, saldatorino eh, poi i potenziometri che io ho preso su Amazon della CTS da 250k il pdf come sempre tutto il discorso la differenza tra lineari logaritmici eccetera poi un condensatore anche qui trovate sul pdf eh, la differenza tra i vari modelli io uso questi in carta fera poi ci sono classici orange sono questi troiaini che danno insieme ai potenziometri sono questi. Ci sono i il... carta olio che ora l'ho finiti. Eh, eccetera. quindi Poi serve un po' di stagno. I cavi, vi consiglio caldamente di prenderli eh, buoni in questo caso. Eh, sembra di fender stessa se non mi ricordo male comunque vi metto il link di questi costano poco e sono veramente ottimi eh, poi poi poi vediamo col passare del video se mi viene in mente allora ehm... ora io non ho diciamo la, la placca dove ci vanno potenziometri C ho tutte montate su bassi mi cioè, non, non ho avuto tempo per togliere tutto ovviamente eh, facciamo finta che questa Vabbè, un po di roba. <ride> questa sia la placca control plate del fender jazz allora, questo ovviamente Qui c'è l'ingresso del jack. Questo è il tono, quindi qui più o meno ci sarà un ponte. Questo, bridge, piccato. Qui abbiamo il nostro pick up al ponte e qui abbiamo il pick up neck pick up. e quindi il controllo del volume del pick up al manico, qui ci sarà il manico. Ho fatto un disegno nemmeno eh, Michelangelo faceva. <ride> Bene, allora comunque avete capito, questo è il tono, questo è il volume del pick up al ponte, questo è il volume del pick up al manico. Allora, primo consiglio, queste due linguette esterne, quindi, dei due volumi, avviciniamole al, eh, al potenziometro. Grazie, oggi tralascio un po' la parte teorica perché eh, già eh, oggi parlo male, cioè già parlo male in, in, in generale. Oggi poi cioè, ho problemi di, di parlata, quindi risparmio tutti i, i dati tecnici e cose varie, andiamo al sodo e vediamo come si salda il tutto. Queste due linguettine quindi si avvicinano in questo modo al diciamo al sotto del potenziometro diciamo così poi ci si prepara prima questo è un suggerimento che vi do per evitare poi perdite di tempo inutili eh, forbici ecco questo ci vuole allora considerate che più o meno io presso la distanza reale che sarà poi forse sono stato anche un po largo eh, che sarà poi quella eh, vera e proprio quando metteremo al loro posto i potenziometri, comunque ovviamente il bianco eh, diciamo il cavo de... del segnale e il nero alla massa, quindi col cavo bianco si fanno già dei pezzettini tagliati a misura, quindi si prende la misura e il primo che dobbiamo collegare, cioè il primo che io collego, sarà questo quindi le due linguette interne di potenziometro volume e volume del latch pick up, quindi due volumi, quindi la caldo qui. E uno abbiamo poi dobbiamo collegare questa linguetta con questa linguetta centrale sul tono quella centrale quindi, quindi la misura faccio fare un passaggio leggero questo ce l'ho questo ce l'ho poi Uh, dunque, il nero dobbiamo collegare questo con questo io le faccio saldature nella parte esterna poi giro tanto mi aiuto con due telecamere quindi più o meno così per qui ah ecco cosa mi sono dimenticato il cosine no? qui l'ho messo il cosino il jack allora eccolo qui lo metto già diciamo in posizione ovvero in questo modo qui, perché una delle linguette è la massa, cioè quella, diciamo, eh, come ve lo spiego, una è la massa, è dove ci va le masse, che è quella attaccata al segno interno, l'altra che è staccata è il segnale, quindi va girato già così, perché ho tutte le masse di qua, così sono già, posizione, allora, facciamo un foro, Quindi, un altro di questi Quindi 3 e 3. Più ci saranno ovviamente i cavi che arrivano dal ponte della massa e quelli dei pick up. Vediamo dopo. Allora, accendo il mio saldatorino. Inizio. Consiglio saldatorino, compratelo decente, nel senso che eh, con 10 euro magari di più prendete un prodottino buono per esempio questo mi sembrava sull'ordine del 35 euro della camper e ce l'ho da anni quindi non è male eh, prima avevo anche roba più economica ma eh, raggiungono temperature più basse le, le saldature poi sono più noiose da fare e più, è meno fatte bene diciamo così eh, quindi lasciatelo scaldare il tempo giusto e poi si parte con le saldature. Intanto se volete avvantaggiarli potete diciamo, eh, mettere i cavi già con un pezzettino, basta veramente poco. pezzettino così scoperto su tutti i cavi un'altra cosa buona di questi cavi è che basta fare un po' di forza con le dita e, e si riesce a scoperchiare senza usare forbici o altro Allora, io inizio sempre da cavettini bianchi. Quindi abbiamo detto dalla linguetta interna, chiamiamola così, quindi quella più vicina al apicale. Del, vol del volume del pickup al manico alla linguetta interna del volume del pickup al ponte, poi dalla solita linguetta a quella centrale del tono, quella centrale del tono e poi da qui da, sempre da quella centrale andremo alla linguetta dalla parte del ponte diciamo e le masse vedremo dopo vado con le saldature allora primo, primo step è dare un puntino un puntino di stagno sulle parti interessate, quindi sulle linguettine, basta proprio pochissimo. Questo era usato, quindi c'è un po' di stagno vecchio. Vediamo. Posso iniziare con le saldatine, quindi, primo, da qui. Qui abbiamo detto. Da questo al centrale ovviamente se avete già messo i potenziometri sul control plate sarà più facile perché non si muovono invece a me <ride> mi scappano quindi perdo un po' di tempo Allora, i cavetti bianchi sono tutti collegati, quindi ci si assicura toccandoli un po' che siano saldati correttamente. Sembra di sì. Eh, C'è chi mette un cappuccino, diciamo così, eh, una piccola waina su, su due, sulle due linguette. De dell'ingresso jack io non ce l'ho portata in mano però non so nemmeno sinceramente e onestamente a cosa serve quindi parto con i cavetti neri allora qui bisogna fare dei puntini di massa sull'esterno dei potenziometri quindi nella parte di qua vediamo se... se riesco a vedere correttamente Allora, si prende lo stanno saldatore e si fanno delle piccolissime gocce, proprio gocce di, di stanno. Quindi una saldatura proprio piccola, no? come si dice da noi, bubbone, caccolone. Basta una cosa molto easy, di questo genere. Allora. ragazzi sto cercando di farvi vedere nel modo migliore possibile ma ovviamente se rimangono dubbi o incertezze mi scrivete che si chiariscono vado a collegare i tre cavetti che abbiamo detto prima quindi dal volume al volume la parte esterna È stato anche un po' lungo quello. So Questo è stato corto. Andiamo a rilasciare. Spero non ci siano saldatori tra il pubblico perché rischio il linciaggio. D'altronde ognuno il suo, e non, non è nel mio repertorio. La saldatura ovviamente. Fatto. Ora dobbiamo collegare le due linguette diciamo, interne dei potenziometri, dei due volumi, a, al, diciamo, al sotto del potenziometro, quindi si fa un puntino di saldatura sull'uno e sull'altro, le linguette che abbiamo fatto vedere prima, che le abbiamo avvicinate al potenziometro. di solito faccio così, Ora è il momento del, uh, uh, eh, del condensatore. Allora, diciamo che mettiamo uno standard, che è quello che vi capiterà più spesso di avere tra le mani, questo, che danno con, con questi potenziali, anche se mi permetto di dire che non sono un granché per i motivi che ho detto in altre occasioni. Comunque allora dobbiamo collegare una, diciamo una linguetta su questa linguetta del potenzioso, scusate, non so i nomi veri, <ride> e una sul potenzioso stesso, quindi si può utilizzare la parte delle saldature dei cavetti neri e fare una cosa di questo genere taglio un pezzetto Qua. verifico come fatto prima che tutte le saldature siano ben ben salde <ride> perdonatemi queste battute il oggi mi viene il nome di questo coso qui <ride> il condensatore uguale ad essere saldato perfettamente il circuito diciamo è finito allora quindi vi rimarranno due di questi che spunteranno fuori magicamente dal basso del pick up a manico ne salderete uno su questa linguetta quindi quella centrale ovviamente il cavo bianco l'altro sulla saldatura che abbiamo fatto eh, esterna diciamo al potenziometro dove ci va l'altro nero poi due che escano dal pick up al, po al ponte quindi il bianco va sempre nella linguetta centrale il procedimento per la saldatura è identico quindi scoperchiate un pochino, date un puntino e siete a posto e il nero eh, beh, qui si, me si mette nel, nel relativo potenziometro dove ci sono gli altri due neri. e Poi ci sarà probabilmente uno che spunta da sotto il ponte, almeno questa è diciamo, la cosa più comune, e va sul potenziometro del tono dove ci sono gli altri due, eh, due cavetti neri, dove c'è il condensatore, quindi lo collegate qui e avete finito. Ovviamente eh, per montare questi sul, sulla placca basta levare i relativi dadini e la rondella, metterli al loro posto a stringerli dopo tenendo fermo il potenziometro, che si dà una stringa senza eccedere. Ora, io probabilmente sono stato un po' largo perché, non avendo il control plate a disposizione, sono andato un po' così a senso. Probabilmente staranno, anzi, sicuramente staranno parecchio più vicini i potenziometri. Quindi, consiglio, quando avete la placca libera, metteteli subito al loro posto, tutti e tre, compreso anche l'ingresso e il jack. Almeno sapete già perfettamente quali sono le misure e i cavi che servono. Eh, ragazzi, spero di avervi detto tutto. Eh, questo è il risultato, non sarà proprio un capolavoro, di, come detto prima, di Michelangelo, però eh, funziona, quindi... Uh, io li faccio così vi saluto per qualsiasi dubbio scrivete non mancherò di, di rispondere e di cercare di risolvere tutti i vostri dubbi ci vediamo al prossimo video